Due cose, prima è quella del momento di inerzia che in effetti avevo fatto giusto ma non l'avevo completato con voi per quello non mi tornava è un momento di ricoglionamento non ho avuto pranzo il mio pranzo è stato un cappuccino quindi c'è un po' un calo di zuccheri e poi questa è già la sesta ora che parlo stanco. Allora, il momento di inerzia del diesimo disco guardate i vostri punti era un mezzo perché erano dischi pieni questa era la densità volumetrica questo era l'area del disco e questo sono spessore, quindi questo è il volume moltiplicato per rovi dalla massa. Questo è il raggio del disco che serve per avere l'area di, fa, di facciata del disco e questo appunto appare due volte, vedete che RI appare due volte, RI al quadrato appare due volte quindi ho RI alla quarta eh? Ma la Ri al quadrato è uguale al raggio della sfera meno Xi al quadrato Quindi vedete eccolo qua, questo è, non avevo scritto questo a voi E per un attimo non mi sono mai costato Semplicemente non avevo svolto in tutti i passaggi E quindi quando espandete questo avete questo alla quarta Vedete? R alla quarta più Xi alla quarta meno... Ok? Quindi avete, avrete, quando farete, penserete al sommatorio come un integrale avrete tre integrali avrete un integrale con questo, con questo e con questo d'accordo? ah, manca la delta x qua, eh? eccolo qua qua manca la delta. spostiamo la faccina dov'è la faccina? <ride> Okay. Quindi farete la somma, qui ci sarà la somma, qui ci sarà la somma e vedete che avete la sommatoria di tanti addendi moltiplicati per dx x, quindi questo diventerà il vostro differenziale x, quindi avrete un integrale di r alla quarta costante in x avete di x alla quarta in dx e avete questa roba in dx, avete tre integrali e gli estremi di integrazione vanno da meno r a più r lascio a voi il conto dettagliato sarà domanda d'orale specialmente per i meccanici altro punto siccome a me secca la vita è breve, le ore sono corta, poche quindi non posso fare tutti, tutte le dimostrazioni ma a me è secco un po' dire qualcosa e non lasciare almeno un minimo di, di, di verosimiglianza se non faccio dimostrazione deve essere almeno un po' verosimile e guardate Dov'è la tua fia? Fino a sparire Allora, alfa, eh, avevo iniziato su questa lavagna alfa quadro deve essere uguale a meno Km abbiamo capito questo quindi la, la soluzione cos'è alfa? Ce ne sono due, uno col segno più e uno col segno meno e alfa è un numero immaginario ok? Alfa è un numero immaginario quindi se questo è il, numero, è il piano dei numeri complessi, questa è la parte reale di z e questa è la parte uh, immaginaria di z, il numero immaginario ha una soluzione qua e l'altra soluzione qui Questo è più I omega 0, questo è vero I omega 0 Le alfa sono immaginari, una positiva e una negativa D'accordo? Sono di due tipi di alfa Quindi ci sono soluzioni dell'equazione di Newton mx2. Punto uguale a meno kx che sono di tipo più I omega 0 e ci sono di tipo meno i omega 0 La soluzione generale avrete la presenza di entrambi quindi la soluzione generale io la scrivo così come un, un tipo di soluzione col segno più e un tipo di soluzione col segno meno dove ci li chiamo costanti, cioè la costante di tipo più e c'è una costantiva più a priori C più e C meno non sono uguali, sono diversi perché non c'è niente qua che ci dice qual è il valore di C C può essere qualsiasi cosa voi potete far partire la massa da qua, da qua cioè. Allora, attenzione, ma cosa ci dice il teorema di O'Lero? Quindi c'è il riquadro qua su questa lavagna riassuntiva Intanto omega 0 cazzo è k di m che è omega 0 di iso m abbiamo e alla i teta di tipo più di tipo c'è il teorema di Olero questo è Olero che ci dice questo è Olero ma per noi il nostro angolo cioè la fase che appare qui o qui la fase del numero complesso sta cambiando nel tempo ok quindi noi abbiamo che che fare con un oggetto di questo tipo e alla i omega 0 t è coseno di omega t più i seno di omega t Consiglio meno avrai coseno meno i seno di omega 0 t La fase omega 0 t L'angolo sta cambiando linearmente nel tempo Ok? Inizioniamo la lavagna riassottiva Io ho due tipi di soluzioni in generale Il Teorema Eulero mi dice che questo pezzo lo posso scrivere così col segno più Questo lo posso scrivere così col segno meno teorema dell'ero quindi non faccio altro che espandere e raccogliere i pezzi col coseno e raccogliere i pezzi col seno vedete che ho c più coseno c meno coseno coseno in comune metto da parte il coseno e ho c più più c meno poi se faccio lo stesso gioco col, segno, col seno vedete che qua c'è un segno meno che era il teorema dell'ero okay possono essere scritte come i volte c più meno c meno c meno per il seno come vedete questa qua io la chiamerò a asterisco e questa qua la chiamo tutto questo, scusatemi tutto questo compreso la i, compreso la, I la chiamo b asterisco ecco che, ho, che la mia soluzione generale in generale nel senso anche dei numeri complessi è un, è un A asterisco per coseno più B asterisco seno sì. dove A asterisco e B asterisco in generale saranno dei numeri complessi perché questa C e questa C sono numeri complessi eh? in generale questa è la somma dei numeri complessi sarà un numero complesso questa è la differenza dei numeri complessi addirittura moltiplicato per i in generale questo sarà un numero complesso ma il messaggio è che la soluzione generale può essere scritta in questo modo come A coseno più B seno Ci siamo? Allora l'enunciato che io voglio che voi sappiate è che se volete che la soluzione generale sia reale allora le A e le B devono essere reali eh, Perché questa è una funzione reale no? Questa è una funzione reale Quindi se volete che x di t sia reale, quella A e quella B devono essere reali ecco annunciato. ok? Da dove riprendiamo adesso la lezione Quindi se volete che X, che descrive il motto del vostro cazzetto alzo la molla Se volete che quello sia reale A e B devono essere reali C'è qualcuno che non ha capito? Oh! Shhh. Adesso riprendiamo qua, cancello tutto Questo disegno lo lascio cancello tutto, tranne il pezzo finale. Adesso io vorrei silenzio, perché in questa parte io mando a casa un sacco di gente. Eh. non Lo faccio per cattiveria, semplicemente che visto che l'ho fatto in tasse, e visto che è importante, è giusto che se uno non lo sappia, venga punito due volte per non aver capito che era un argomento che io chiederò, e secondo, per non sapere una cosa che ogni ingegnere deve sapere. Eh. Adesso, qual è il significato cinematico di A e di B? Questi simboli A e B sono così, vabbè, matematici, ma noi stiamo facendo un esercizio di fisica. Qual è il senso di fi fisico, cinematico per giunta, di A e di B? Allora, Qual è il valore di x quando t uguale a 0? Normalmente noi la chiamiamo col simbolo x0, no? Eh? Quindi, quando t uguale a 0, cosa succede? Quando t uguale a 0, questa è la fase di questi coseni e di quel seno: è un andamento lineare. Quanto vale l'angolo, la fase? cioè la fase del numero complesso, se volete, hm? quanto vale la fase quando t uguale a 0? Vale 0. E qual è il coseno di 0? Vale 1. E qual è il seno di 0? Vale 0. Quindi ecco che capite che quando t uguale a 0, cioè quando, qual è il valore di x quando t uguale a 0, quello che chiamiamo x0, questo vale a. Ed ecco che capiamo che a è il valore iniziale di x. Quindi, piuttosto di scrivere A, che è un simbolo che non dice niente, scriviamo un simbolo che ci ricordi il suo significato. La scriviamo, <coughs> cosa? Posizione iniziale. Avete capito cosa ho fatto? Voglio, usare, voglio cambiare notazione, voglio usare una notazione che vi è amica, che vi ricordi cosa state facendo. A, Qual è il significato di A? A ah, è la posizione iniziale Allora uso una notazione che mi ricordi il significato cinematico di quella A Quindi x0 è, è il valore di x quando t uguale a 0 Uso la notazione che abbiamo usato già da qualche settimana <coughs> Nello stesso spirito chiedetevi cos'è B Cosa sarà B? Pensate in grande, non pensate più alla posizione Fate la derivata della posizione Qual è la velocità? Se la, se la posizione in generale è data da questa legge oraria Qual è la, la velocità? La velocità la scrivo sopra La velocità è uguale a x col punto, no? E quant'è? Quanto è la derivata di questa? Quindi, a, a, a, ritorniamo a A Usiamo il valore iniziale Quindi A coseno, cosa sarebbe qua? Qual è la derivata di a coseno omega 0t? La derivata del coseno rispetto all'angolo è meno seno, ma non vi sto chiedendo la derivata del coseno rispetto all'angolo, vi sto chiedendo la derivata del coseno rispetto al tempo, quindi il teorema della derivazione delle funzioni cioè, Quindi ho oh, meno omega 0a seno di omega 0t più la derivata di questo. Omega 0b coseno di omega 0t quello che ho scritto qui. Quello che ho scritto qui è la derivata di questo. Adesso, qual è la velocità iniziale? cioè, la velocità quando t uguale a 0, <coughs> quando t uguale a 0. Quanto vale il seno di 0? Vale 0 Quando t uguale a 0 il coseno di 0 vale 1 Quindi la velocità nell'istante t uguale a 0 è uguale quello che io chiamo v0 è uguale a ω0b Quindi da questo deduco per l'appunto che a è uguale a x0 e da questo deduco che b è uguale a v0 diviso ω0 E quindi il modo più naturale per scrivere la, la soluzione generale per, per una massa attaccata alla molla è questa la posizione iniziale per il coseno di omega 0 t più la velocità iniziale diviso omega 0 per il seno di omega 0 t questa qua, fate come volete scegliete la superficie del vostro corpo che vi è più congeniale vi consiglio una superficie del corpo che sia facilmente accessibile uh, e tatuatevelo, tatuatecelo. Questo va tatuato sul vostro corpo. Meccanici questa è la soluzione generale di una massa attaccata alla molla, meccanici. Gli elettrici avranno una forma molto simile nel contesto dei circuiti oscillanti. Quindi è un circuito uh, RCL nella misura in cui la resistenza è piccola oscillerà, la resistenza smorzerà l'oscillazione a vista è, cos'è questo parametro? è la posizione iniziale, cos'è questa velocità iniziale? cos'è omega 0? dovete averlo tatuato anche quello omega 0 è omega 0 quadro al capo divisore <coughs> ok? quindi pensiamo ad alcuni casi Un caso è che questo è convinto, questo è lo del muro in cui è ancorato la molla. Un caso è che se questo è x uguale a 0, questo è x uguale a 0, il corpo per esempio sia ad ora mettiamo? Adesso a sinistra? Facciamo adesso per il momento, però faremo anche a sinistra. Quindi immaginate che il corpo sia qua e che inizialmente sia fermo. Quindi, questa è la posizione Iniziale, shh, e che sia positivo. E supponiamo che il corpo sia fermo finché non mollo la presa, si intende. Quindi io posiziono il corpo lì e la tengo fermo con la mano. Quindi qual è la velocità iniziale? Se la tengo fermo, la velocità parte da fermo. La velocità iniziale è 0. Qual è, quindi, il comportamento nel tempo di questa massa? E, guardate questo e applicatela dunque E disegnatela Siccome v0 è 0 Questo problema qua, dove il corpo parte da fermo Di che tipo è? È solo un pezzo coseno Non c'è il pezzo seno C'è solo il pezzo coseno Perché la velocità è 0 Quindi, la soluzione qua è x di uguale al valore iniziale coseno di omega 0 t e questo a sua volta quando abbiamo fatto già tante settimane fa il moto circolare di forme. voi sapete disegnare questa funzione se vi chiede di disegnarla avrà questo aspetto disegnate l'asse dei tempi questo è x, pensate al valore del tempo questo qua di nuovo dovete pensare ho una fase, ho una fase che cambia linearmente nel tempo la mia fase è ω0t quindi nell'ipotesi che ω0 sia positivo sta andando così per esempio se io vi chiedo quanto tempo deve passare affinché io abbia la fase che da 0 arrivi a 2π, perché mi interessa 2π? perché il coseno è periodico, no? Quindi io cerco qua 2π e il tempo che mi serve per avere una variazione di 2π in modo che il coseno sia sfruttato la periodicità del coseno questo tempo qua io lo indico con T maiuscolo diventa il periodo, passato quell'intervallo di tempo il coseno è esattamente il valore di prima periodico, quindi io cosa faccio? Sull'asse dei tempi metto delle tacche un quarto di T un altro quarto di t, un altro quarto di t. Questo è t maiuscolo, questo è t maiuscolo mezzi, questo è t quarti e questo è 3t quarti. Okay? Questo rappresenta il valore di x quando t uguale a 0 quindi, quando t uguale a 0, qual è il valore di x? Vale x0. Tiro questa linea qui, tiro un'altra linea qua giù che è meno x x, trac Mi faccio le mie, anzi posso anche a meno di scrivere perché è chiaro cosa sono queste che è chiaro, pulisco un po' il disegno dovrebbe essere chiaro mente di tutti voi l'abbiamo già fatto quando abbiamo parlato del moto circolare Certo che nel caso del moto circolare avevamo veramente qualcosa che faceva un moto circolare c'era veramente un angolo qua, dove cazzo è l'angolo? Nel piano dei numeri complessi La potenza della matematica. <coughs> Però io disegno veramente male, mi accorgo che non ho fatto un bel lavoro. Cerco di farne uno un po' decente, è un po' meglio. Mm? E questo è un coseno, ok? Nella misura in cui x0 è positivo, perché qualcuno ha detto che la voleva partire da destra, allora questo parte qui e farà il suo bel coseno eh? Se invece il corpo partiva a sinistra del punto d'equilibrio cosa succedeva? Se il corpo era qui avrei avuto il 0 negativo e invece di essere così sarebbe stato così, non vi pare? Eh? Quindi finora Abbiamo discusso il caso in cui il corpo parte da fermo Cioè, tipi di soluzioni che sono di questo tipo Perché quelli che partono da fermo hanno velocità 0 Quindi non so, sono di tipo coseno Le soluzioni di tipo coseno descrivono moti in cui la particella parte da fermo okay? Adesso facciamo uno schizzo di, di un corpo che parte a, a, a, non da fermo, <coughs> ma nell'origine Dove lo disegno? Lascio quello là, lo disegno qua Questo è la sponda, questo è il pavimento, questo è x uguale a 0 Immaginate che il corpo sia qui inizialmente, quindi la posizione iniziale shh, sia 0. È chiaro che se il corpo è anche velocità 0, allora se questo è 0 e questo è 0, il particella è xt t uguale a 0, cioè il corpo non fa un cazzo, sta fermo. Ma adesso io voglio che voi capiate che voglio descrivere una particella che sta all'origine, sì, ma ha velocità diversa da zero. Come lo vogliamo fare la V0? Positivo o negativo? Positivo vuol dire che il corpo in questa posizione sta andando di là, negativo vuol dire che va di qua. Facciamo prima positivo, poi facciamo il disegno. Quindi, io voglio che la velocità iniziale adesso sia diversa da zero. Quindi, la velocità sia V0 e sia maggiore di zero. Quindi queste grandezze hanno segni algebrici. Eh? Quindi che tipo di soluzione è? È di questo tipo, di tipo seno. Quindi voi fate il vostro bel grafico perché ormai lo sapete fare. Questo è x in funzione del tempo. E guardate, questa qua che dimensione ha? È meglio che abbia le dimensioni di una lunghezza, non vi pare? Ce l'ha? alle dimensioni della lunghezza perché se non ce l'ha abbiamo sbagliato da che parte? Questa è una velocità diviso il tempo e questo cos'è? Siete d'accordo che alle dimensioni della lunghezza tutto quanto? Quindi non abbiamo sbagliato Allora, prima cosa che noi facciamo è di disegnare le linee orizzontali che rappresentano quello che è chiamato l'ampiezza forse non ho usato questa parola ma x0, cioè quello che moltiplica il coseno o moltiplico il seno, è l'ampiezza perché coseno da solo ha un'ampiezza 1 oscilla tra 1 e meno 1 seno ha lo stesso, oscilla tra 1 e meno 1 quando lo moltiplico per qualcosa ecco che l'oscillazione va da quel qualcosa a meno qualcosa, quella è chiamata l'ampiezza quindi questa è l'ampiezza del coseno questa è l'ampiezza del seno disegniamo l'ampiezza dunque questa qua sarà un certo valore V0 diviso ω0. Questo è meno V0 diviso ω0. Eh? Disegniamo le tacche temporali. È chiaro che questo fenomeno è oscillatorio, è ciclico, va e viene, va e viene, lo vedete, e la base dei tempi, l'intervallo di tempo naturale per questo fenomeno è il periodo. Quindi facciamo tacche non di secondi, ma di T maiuscolo secondi. Quindi questo è un quarto di periodo. Un quarto è per un altro quarto, un altro quarto, un altro quarto mm? E quando questo è positivo, <coughs> allora questo è positivo ok? E questo è un seno, è un seno quindi quando t uguale a 0 lui parte qua Va così, non vi pare? Questo è quando la velocità è positiva perché cos'è la velocità? Questa è la legge oraria. La velocità è la pendenza retta a tangente. La vedete che la pendenza, in questo punto la pendenza è positiva, ha una velocità positiva. All'aumentare del tempo la posizione aumenta. Giusto? Quindi il corpo è sì nella posizione iniziale, ma ha una velocità positiva. Vuol dire che al passare del tempo la sua posizione aumenta. Se la velocità iniziale fosse stata negativa... La velocità era di qua e questo sarebbe stato negativo, quindi avevo un meno seno, un seno ribaltato, quindi invece di andare così andava, magari cambio colore, va così. Okay? E vedete che qua la pendenza, la derivata, la velocità iniziale ha una pendenza negativa, d'accordo? E la situazione generale, cosa sarà? La situazione generale è quando il corpo non è né alla posizione di equilibrio e non ha velocità 0 Quando sia x0 che v0 sono entrambi diversi da 0 Allora è chiaro che il disegno si complica un po' quando, Però questo sarà l'asse dei tempi Nella Questo è x t t. Nella posizione iniziale supponiamo che il corpo doveva spunto doveva il disegno Eccolo qua il disegno Ne faccio uno nuovo pavimento, sponda, x uguale a 0, inizialmente dov'è il corpo? È adesso a sinistra? Che velocità ha? Positiva o negativa? Velocità positiva vuol dire che va verso destra, negativa va verso sinistra. Quindi supponiamo che il corpo inizialmente sia di qua, quindi in una certa posizione x0, positivo in questo caso, perché è a destra, perché questa è la direzione positiva e supponiamo che abbia una velocità iniziale positiva quindi com come lo disegno inizialmente t uguale a 0 lui si trova in una certa posizione x0 questa è la posizione x0 ma ha una velocità positiva quindi la derivata del, di t in quell'istante deve essere positiva quindi deve avere una, una derivata così quindi il modo migliore per disegnare secondo me è un po' a ritroso <coughs> quindi dove lo disegno? Disegno qua Lo disegno un po' a ritroso Disegno un'asse che sarà se volete l'asse dei tempi E x andrà su e giù Ma non mi impegno a scrivere dov'è x uguale a 0 Voglio che qualitativamente voi sappiate che, a, che x andrà su e giù e disegno una, sinusoide, disegno una sinusoide, quindi questa sarà il valore massima dell'escursione, questo è il valore nella direzione opposta, la massima escursione di qua e di questa, la massima escursione di là è uguale a direzione opposta. Disegno adesso una sinusoide con, dei con le tacche temporali. Quindi metto delle tacche temporali supponiamo che questo sia un quarto, un altro quarto, un altro quarto, un altro quarto, un altro quarto disegno, se volete, ah, queste è eh? solo per guidarmi nel disegno eh? Questo sono solo per guidarmi nel disegno perché devo disegnare una sinusoide che o cosenoide, non so se la parola cosenoide esiste esiste, si dice sinusoide no? Un sinusoide può essere sia un coseno che un seno e disegno una sinusoide usando queste tacche disegnate leggermente per avere la periodicità, un disegno decente Faccio le ampiezze, ampiezza meno ampiezza e le tacche temporali Quindi disegno la, la sinusoide che mi piace di più Quale piace a lei, la seno o il coseno? Facciamo un seno Allora disegno il seno così disegnato un po' da culo, però va bene Adesso non ho ancora messo dov'è t uguale a 0 Non ho ancora messo t uguale a 0 io voglio adesso mettere t uguale a 0 dove dove mettere t uguale a 0 in modo che x0 sia positivo e v0 sia positivo. Cos'è x0 è la posizione iniziale e v0 è la pendenza della retta tangente? Io voglio che la pendenza di sia positiva e voglio che x0 sia positivo quindi un posto potrebbe essere per esempio qui, non vi pare? Io potrei mettere qui t uguale a 0 e questo è x t uguale a 0 perché avendo questa scelta qua di t uguale a 0 vedete che la posizione iniziale è positiva e la pendenza è positiva <coughs> invece per esempio questo punto qua se mettessi t uguale a 0 qui questo avrebbe una x0 negativa con una pendenza negativa Lo vedete? Io mi disegno la sinusoide poi cerco di immaginare che aspetto avrebbe piazzando la t uguale a 0 nel posto giusto Quando piazzo t uguale a 0 qui ho, un, ho una funzione di tipo seno Quando la piazzo qui ho una funzione di tipo coseno Quando la piazzo qui ho una funzione di tipo meno coseno quando la piazzo uh, uh, qui, ho un tipo di funzione meno seno Ma quando la piazzo qui non è un coseno, non è un seno è la somma di un coseno più la somma di un seno oh, A seconda di dove vi piazzo il tempo t uguale a zero Ho seni, coseni, meno coseni, meno seni o cose ibride, cioè somme di coseni e seni eh? E se io vi chiedessi qual è l'ampiezza perché se questo è x0 Iniziale, guardate, questo è t uguale a 0, questo punto qua A che ampiezza arriva? Nel caso che partiva da fermo l'ampiezza era x0, no? Ma se lui non è in fermo ma è in velocità E parte da questa posizione Dov'è il disegno? Eccolo qua Se lui parte da qua in velocità continuerà ad, ad, ad aumentare da x fino a un valore massimo Qual è il valore massimo a cui arriva? Pensateci, provate a pensare a cosa arriva cioè qual è l'ampiezza di questo, questo, questo riquadro qua da mettere nel quadretto di fronte alla vostra attualezza eh? su cui mediterete, se il corpo parte con una x0, con una verso 0 a che massima distanza arriva? Qual è l'ampiezza dell'oscillazione? Cioè, qual è l'ampiezza di questa oscillazione qua? Pensateci Qualcuno vuole azzardare una, una, una risposta? Lo farete all'orale, pensateci Forse la somma in quadratura è straita dalla radice quadrata. Forse Pitagora. Questo al quadrato più questo al quadrato da questo al quadrato. Quindi questo al quadrato più questo al quadrato è straita dalla radice quadrata. Pensateci. Qual è l'ampiezza? Va bene. Vogliamo fare una variazione sul tema. Meccanici ed elettrici, tutti e due allertati. Questo è il pavimento, come al solito, senza dritto. Questa è la sponda in cui è configurata una bella molla e non la deformeremo troppo, quindi la forza della molla sarà proporzionale alla deformazione della molla, quindi useremo la legge Luke, ma voglio che questo corpo qui ah, in realtà si trovi dentro un pistone a tenuta d'aria di fluido. Perché, qua dentro, attraverso un'apertura io immetterò un fluido mm? e quindi il corpo deve farsi strada attraverso il fluido. Mm? Attenzione, eh, non voglio che questo pistone sia troppo piccolo cioè che questo stia proprio dentro perché non voglio che faccia da stantuffo. Voglio che il fluido possa passare L'analogo è questo, anzi, magari probabilmente uh, giovedì faremo questo esercizio Immaginate che questo sia un soffitto dalla quale pende una molla mm? Pende una molla Poi voi attaccate una massa Attaccate la massa eh? E il corpo ovviamente scenderà Qua lo disegno, lo disegno la molla iniziale era, era così Poi voi attaccate la molla e la molla va giù no? La, la viene, viene, viene tirata giù Quindi questo corpo, se io vi chiedessi di scrivere l'equazione del moto cosa scrivereste? Il moto è lungo la verticale chiamiamo la direzione positiva verso basso perché è la, la direzione è naturale se la molla non ci fosse il corpo cadrebbe, non vi pare? Giusto? Quindi scrivete la legge di Newton in questa direzione voi cosa scrivete? scrivete MA, l'accelerazione in questa direzione verso il basso sarà l'accelerazione positiva verso l'alto una accelerazione negativa che ho definito una direzione positiva più di A uguale alla forza totale che agisce sul corpo Sh. Sono due forze che agiscono sul corpo uno è la molla e l'altro è la forza peso la forza peso è verso il basso più MG mh? e poi ci sarà la molla che la scriverò così mh? Quando la x è positiva, se questo la chiamiamo x uguale a 0 quando la molla era qua, senza niente attaccata chiamo questo x uguale a 0 appena la, attacco la molla lui va giù, non vi pare? mica sta qua! Io la tengo pur fermo con la mano, ma qua non la lascio presa col cazzo sta là, no? Quindi, posso anche chiamare questo x uguale a 0 ma una cosa è certa, che in questa posizione la molla è allungata Quindi, la x di questa posizione è positiva e la forza dovuta alla molla è verso l'alto La forza dovuta alla forza peso è verso il basso Quindi io scriverò la forza peso Quando x è positivo, cioè la molla è allungata, la forza è verso l'alto Quando il corpo, se per caso era quassù Quindi il corpo è qua con la molla compressa Avevo una x negativa e avevo che la, la forza peso era verso il basso, ma anche la forza della molla era verso il basso, perché la molla era compressa. Quindi vedete che scrivere così vi descrive in maniera corretta quello che sta succedendo. Avere la, la massa più giù di x uguale a 0 avevo la forza verso l'alto, Avere la massa più su di x uguale a 0 avevo la forza verso il basso. D'accordo? Ok? E voi dite, ok a x2 punti più k diviso m x o oh cazzo è uguale a g non è omogeneo questo lo faremo giovedì eh? quello che voglio fare adesso è immaginare shh, io voglio tornare qua e immaginare che questo sia qua ci sia una bacinella con un passante questo è la vostra molla e questo è il vostro corpo e qua dentro ci sia fluido ok? allora solo disegnato in orizzontale quindi quando il corpo si muoverà per effetto della molla ma deve farsi, farsi strada in mezzo al fluido quindi qual è l'equazione del moto questo, questo lo torneremo tra un attimo volevo solo farvi capire che non voglio che questo faccia da stantuffo cioè non voglio che la massa sia proprio tale che il fluido qua venga in qualche modo compresso dalla molla no, vuol dire che il fluido scorra scorra, è uno stantuffo molto grande se volete è una bacinella gigantesca è semplicemente il corpo che deve farsi strada attraverso il fluido non sta agendo da pistone eh? non sta agendo da, da, da stantuffo o da siringa quindi era disegno volutamente grande ho perso qualche minuto però perché mi sono reso conto che il disegno non era chiaro. Uh, Questa è, un giga, è una gigantesca camera piena di fluido. C'è un buco da qualche parte, magari qua dentro c'è un pavimento liscio, quindi c'è un sostegno. Qua è liscio, qua avete il vostro corpo, qua c'è la molla che passa attraverso, uh, attraverso il magari è più senso disegnarlo così ok c'è un passante qua a prova di fluido ok quindi il corpo qua non c'è attrito sul tavolo ma c'è fluido quindi qual è la legge del moto in questa direzione è mx2z <coughs> Questa è la posizione x uguale a 0, voi portate il corpo qui allungando la molla, <coughs> lasciate la presa. Chiaramente la forza, la molla lo tira verso sinistra e il corpo comincia a accelerare, acquista velocità, supponiamo che parta da fermo il corpo. Acquista velocità verso sinistra. Ma facendo, acquistando velocità, l'interazione con la flu col fluido deve essere più tardi, più importante. E voglio che la forza del fluido voglio che la forza del fluido sia come quella di stamattina proporzionale alla velocità ma cambiata di segno quindi quando il corpo, se io lo metto qui e lascio la presa lui accelera di là, quindi c'è una forza per di qua dovuta alla molla ma la forza del fluido è per di là quando il corpo si troverà di qua, eh, perché passerà dall'altra parte, si spera perché, se io riempio questa camera di, di, di catrame, potrebbe neanche riuscire a passare di là, non vi pare? Se riesce a passare a sinistra di x uguale a 0, la forza della molla sarà di qua, e viaggiando in quella direzione, tornando verso la 0, la forza della, del fluido sarà di là. Cioè, è la voglio che la forza del fluido sia sempre opposta alla velocità. Quindi, io scriverò Mx, due punti uguale meno kx, questa è quella della molla, meno bx punto, questa è la forza viscosa e questa è la forza della molla. Guardate come con quei segni mi torna il verso corretto delle frecce. Quando il corpo è a destra dell'origine, del punto di equilibrio di x uguale 0, la forza è verso sinistra. Quando il corpo si mu muove verso destra, la, la forza è verso sinistra. Quando il corpo è a destra, ma il corpo si sta spostando verso sinistra, la forza è verso destra, la forza è il fluido. Dovete fare o costringete me a fare i disegni, ma lo faccio perché io sono pagato per fare questo, non sono pagato per farvi la matematica e non sono pagato per fare l'assistente sociale. Ma per farvi un po' di disegni di fisica questo sì. quindi se questo è x uguale a 0 se il corpo si trova di qua, chiedo di e si sta muovendo verso destra disegnate due frecce, uno della molla e uno del fluido viscoso Facciamo in giallo la molla, in rosso mo la molla e in blu il fluido Quindi se lui è a destra, la molla ha una forza in questa direzione Se il corpo si sta muovendo di là la direzione del, della forza del, del, del, dell'attrito viscoso sarà di qua Non è detto che abbia lo stesso modulo Se il corpo si trova nella stessa posizione Ma la velocità è in questa direzione Quale sono le direzioni delle forze? Quella della molla dipende da dove si trova quindi se è a destra, la molla, e se è nella stessa posizione, la forza della molla è identica, non vi pare? La forza della molla è identica, perché la forza della molla dipende dalla posizione del corpo, se è a destra, la forza è verso sinistra Se, hanno, se sono a destra della stessa quantità, cioè se la molla è deformata della stessa quantità, la forza della molla è la stessa Adesso pensiamo alla velocità dei due disegni Se i moduli della velocità sono uguali ma una velocità è verso destra e questa è verso sinistra la forza del fluido in questo caso è verso sinistra la forza del fluido in questo caso è verso destra e avrà lo stesso modulo di questo La forza del fluido, la forza dell'attrito viscosa col fluido si oppone alla velocità La forza della molla non c'entra se con la velocità dipende da dove si trova il corpo Fate i disegni complementari, cioè immaginate che il corpo sia questo è x uguale a 0 immaginate che il corpo sia di qua magari della stessa quantità, della stessa distanza così disegniamo delle frecce che in qualche modo siano ok? immaginate che il corpo sia alla stessa distanza ma dall'altra parte la molla è compressa questo è x a, questo è x maggiore di 0 eh? quindi di qua la molla è allungata, di qua la molla è compressa Qual è la direzione e il modulo della forza dovuta alla molla? Adesso la molla è verso destra e ha lo stesso modulo che è qua. Quindi dovrei disegnare una freccia che è simile a questo. Ok. Disegnare la direzione della forza dovuta all'archetto viscoso. Non mi basta sapere dov'è, devo sapere la velocità. Qual è la freccia blu che devo disegnare? Dipende da come si muove, no? Non da dove si trova. Quindi se lui si sta allontanando ulteriormente, sta comprimendo ancora di più la molla con, con una velocità come questa, quindi per di qua, allora la, la forza dell'attrito dell viscoso è come questo. Se invece il corpo si sta, uh, è in questa posizione ma viaggia di là, ecco, capite? Deve essere molto chiaro a voi. Quindi questa è l'equazione del moto. È un'equazione omogenea? Cosa si fa per capire se è un'equazione omogenea? Si porta a sinistra tutto quello che dipende da x. È lineare? Sì, perché x e le derivate appaiono alla prima potenza. non Ci sono allevazioni al quadrato, dice quadrata, che tutto alla prima potenza è lineare. È omogenea? Sì, perché se io porto tutto a destra quello a sinistra quello che dipende da x, mi rimane uno zero di là. O m x due punti a più bx punto più kx uguale a 0 e notate come l'ho scritto l'ho scritto in ordine di derivate decrescente perché quello è lo standard derivata seconda derivata prima non derivato è omogeneo quindi questa è un'equazione lineare del secondo ordine omogeneo mm? può funzionare un polinomio no lo scopo è trovare una x provare una x di t, che è messa qui, messa qui, questa è la derivata prima, cioè questa è la velocità, questa è l'accelerazione, la velocità x, messa qui, der derivando due volte, derivando una volta, mettendola qua e moltiplicandola per m rispettivamente, per m, b i, e k, e usare la serie della somma, deve essere 0 sempre, per ogni istante del tempo. troviamo le soluzioni di tipo esponenziale. Quindi, prova. Una, una a e alla alfa t Deve essere in questa forma Che è la forma a alfa? Allora, qual è la derivata prima della funzione di prova? Qua c'è una pippa Qual è la derivata prima? È alfa a alla e alfa t Qual è la derivata seconda? È uguale a alfa quadro a alla e alfa t Quindi per essere una soluzione, io devo imporre che questo moltiplicato per m più questo moltiplicato per b più questo moltiplicato per k che deve valere quello? Se volete possiamo dividere tutto per m, no? Facciamo anche. Perché, guardate qua, appare questa combinazione di parametri, eh? Cos'è k diviso m? La chiamiamo omega 0 quadro. C'è un cavallo. Quindi, alfa quadro a alla e alfa t più b diviso m, alfa a alla e alfa t più k diviso m, a e alla alfa t deve essere zero sempre. Questa è la condizione, che, che questa qua sia soluzione. Eh? Cioè, questo qui è chiaro cosa fa. Spero. Di nuovo, stesso argomento. Qual è il contenuto matematico di questa, di questa equazione? A, A, A non è certamente A. Anzi, se A fosse uguale a 0 avrei la soluzione triviale No? Che il corpo sta fermo Dentro la mia camera riempito di fluido Il corpo sta nella posizione x uguale a 0 E sta là per sempre Questo corrisponderebbe avere A uguale a 0 Quindi, il contenuto matematico è questo Che alfa quadro più B diviso m è alfa Più K diviso m deve essere uguale a 0 Questo è il contenuto matematico hm? Guardate la struttura di questa e la struttura di questa Hanno ah, la stessa struttura, no? Questa è un'equazione differenziale e questa no, questa è un'equazione algebrica questa è l'equazione algebrica Questa è l'equazione differenziale Shhh. Avrei potuto dirlo prima questo Ma lo dico ora Questa si chiama l'equazione algebrica associata E vedete come potreste scriverla senza neanche guardare Al posto della derivata seconda cosa mettete? Alfa quadro Al posto della derivata prima cosa mettete? Alfa eh? Al posto di x cosa mettete? 1! Qua avete i parametri 1 davanti, b diviso m, k diviso m. Vedete? Quindi alla, alla, alla funzione x mettete 1, alla derivata prima mettete alfa, alla derivata seconda mettete alfa quadro. Perché? Non vi ricordate? Perché se la x è uguale ad a a e alfa t, la derivata prima era alfa per x e la derivata seconda era alfa quadro di x di prova quindi il fatto che l'equazione algebrica abbia questa forma è proprio perché la derivata, la, la, la funzione esponenziale quando avete e alla alfa t la derivata vi fa scendere un'alfa la derivata seconda vi fa scendere un'altra alfa no? okay? Quindi il nostro compito, voi dite Shh, se no, non lo dico, è in programma e ci vediamo all'orale. È molto fastidioso qua. Io sto lavorando qui e mi pare che abbiamo anche un'altra ora. Andiamo fino alle 5, no? Che le sono adesso? 4 Quindi, se volete, io mi fermo qua. L'ora è fatta, il programma è fatto e ci vediamo all'orale. È molto difficile per me lavorare. Dai, cercate di essere ragionevoli. Io sto qua, sudando, sono stanco, sono vecchio, sto lavorando. E la gente non sta attenta, è molto seccante quindi se lo sapete già o non vi interessa, date via. Non sta piovendo, a me non frega niente. Non devo salvare le vostre anime. Vedete che signora fisica? Se a voi vi interessa, date via. Non disturbare me e i compagni. È così semplice. Quindi, affinché questa sia soluzione, con la alfa non può essere un numero qualsiasi, ma deve essere soluzione di questa equazione algebrica. Ogni studente. Che è arrivato a, a essere prima della città dovrebbe sapere trovare le soluzioni. Ok? Perché voi avete da tanti anni, non mi ricordo in che anno lo fate, forse in seconda media? Quando è che fate, le, le, quando è, quando è che fate cose del genere? Le quadratiche, e qualcuno vi chiede di trovare gli zeri. Cosa sono gli zeri? Cioè, questa è una quadratica, shh, questa è una quadratica. E trovare gli zeri vuol dire trovare il valore di x per la quale y è uguale a 0. Eh? Allora cosa si fa? La formuletta che ognuno di voi dovrebbe conoscere la scrivo e poi riprendiamo tra 10 minuti. Shhh. Ce ne sono due. Meno p più o meno radice quadrata di b quadro meno 4ac diviso 2a b quadro meno 4ac è chiamato il discriminante. quindi quando, quando avete una situazione del genere la parabola fa così avete due zeri quando la parabola fa così avete due zeri che coincidono quando la parabola fa così i zeri sono immaginari perché il discriminante nel, nel primo caso avete che è maggiore di 0 in questo caso avete che il discriminante è uguale a 0 e in questo caso in cui sembra che non, non intercetta l'asse non c'è nessun valore di x per la quale per la, questo è quando è negativo ok, facciamo la pausa e riprendiamo qua